Ciao a tutti ragazzi, qui Marco Donofo e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi è l'8 marzo, è la festa della donna, infatti faccio un augurio speciale a, a tutte le ragazze, a tutte le donne. Auguri ragazze! E ovviamente ho pensato a un modo di poterlo festeggiare, però non avevo trovato nessun, nessun modo... Carino. e ho pensato quale può essere il modo migliore per festeggiare questo giorno per renderlo speciale per renderlo significativo per le donne tramite un audiolibro quindi andiamo subito all'audiolibro partiamo con l'audiolibro ragazzi festa della donna 8 marzo giorno come tanti Giorno come altri? No! Giorno speciale è? Giorno meraviglioso è? Nato anni fa è? per celebrare, per festeggiare, per onorare, per ricordare, per uguagliare. Le fantastiche e meravigliose creature che ogni giorno migliori ci rendono, le donne. ragazzi l'audiolibro finisce qua io spero che vi sia piaciuto ovviamente questo è stato un video molto corto ma l'ho fatto per poter celebrare in modo carino la festa della donna e anche per diciamo far capire cercare di far ragionare le persone che le donne sono come noi hanno gli stessi diritti possono fare gli stessi lavori quindi non bisogna discriminarle oppure insomma non considerarle purtroppo capita ancora però non è ehm, non è insomma la cosa giusta da fare perché siamo tutti uguali e questo video comunque ragazzi è, per me è molto insomma significativo proprio per poter celebrare in maniera carina dolce e romantica la festa de, della donna che insomma comunque l'ho sempre considerata una bella festa io in effetti bene il video finisce qua io spero che vi sia piaciuto ragazzi e soprattutto ragazze ricordatevi di lasciare un bel like di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessuna notifica se volete essere salutati iscrivetevi al canale attivate la campanellina e scrivetemelo nei commenti noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video e ciao a tutti